Grazie, grazie Presidente. No, io credo che siamo di fronte al, al sistema delle ridondanze, vale a dire eh, riproporre in documenti, ordine del giorno, emendamenti, diciamo cose che fanno già parte o argomenti che sono già oggetto di quello che eh, stiamo per votare in termini di delibera, ma comunque sono oggetto dell'azione politica e amministrativa che questa amministrazione sta portando avanti sin dall'inizio. Cioè, mi si permetta paradossale che si eh, chieda ehm, a, a partire dal, dalle considerazioni un risame di tutti i piani di zona eh, per supportare la commissione che stiamo per istituire quando appunto questo è l'oggetto è come ricordare a noi stessi come ci chiamiamo e, eh, impegnare eh, risorse umane e eh, ed economiche sul Dipartimento di Programmazione Urbanistica, questa è una volontà di questa, di questa amministrazione, rendere amministrazione, diciamo, tutti gli uffici sempre più efficienti, per cui eh, fa parte anche nel piano di assunzioni, nello sblocco della, de, delle assunzioni del concorso e così via, credo che sia altresì un'opzione da non poter prendere in considerazione perché, ripeto, è già fa, fa parte di quelli che sono gli obiettivi di, questo, eh, di questa amministrazione e di conseguenza anche su questo ordine del giorno ci sentiamo di eh, votare con non favorevolmente. Grazie.